in questo video eh, parleremo di tipi dati, in particolare di tipi value e reference, valore e eh, referenza. Allora iniziamo da questo schema eh, in cui sono classificati i tipi. Vedete che c'è una prima classificazione in cui abbiamo a sinistra reference types e a destra value types. Iniziamo da quelli che conosciamo meglio che sono i value types che sono quelli classici, i booleani, gli interi, i, float i reali, quindi double float, ma anche per esempio i, i tipi struct, quindi i tipi a, a cui siamo, eh, i, i, quelli più semplici. A sinistra abbiamo i reference type, che sono le stringhe, gli array e poi qui naturalmente potremmo aggiungere gli oggetti, ma eh, li vedremo più avanti. Perché c'è questa divisione? Il principale motivo è il fatto che i tipi value eh, si trovano in una zona di memoria diversa dai tipi reference. In particolare i value si trovano sullo stack e i reference si trovano sullo heap. Noi dobbiamo immaginare la zona di memoria appunto come fatta da due aree. Lo stack è quella zona di memoria gestita eh, di, di tipo last in, first out quindi vengono messi proprio come una pila di piatti l'ultimo che metto sulla pila è il primo che tolgo lo hip invece è una zona più diciamo eh, un po' più confusa, un po' più mischiata. dove i dati non hanno questo ordine predefinito pre, come lo stack allora iniziamo dai tipi value allora eh, e facciamolo con un esempio. Supponiamo di avere una eh, un, eh, procedura, qui che si chiama metodo 1, in cui semplicemente ci sono due variabili i e y. Cosa accade quando questo va in esecuzione? C'è la dichiarazione della variabile i inizializzata a 4. Il sistema cosa fa? Passo lo stack, in cima riserva un'area di memoria in cui scrive 4. La i non è altro che l'indirizzo di questa zona di memoria in cui è stato caricato 4. Si passa quindi all'istruzione successiva int y uguale i. Anche qui c'è una dichiarazione seguita a una assegnazione. Quindi in cima allo stack, proprio come se dovessi sovrapporre un piatto a un altro, viene riservata un'altra zona di memoria in cui viene caricato lo stesso valore presente in i, cioè 4, e y sarà l'indirizzo della zona di memoria in cui si trova questo secondo valore. Qual è la vita, la durata? La permanenza di I e Y sullo stack corrisponde esattamente alla durata della procedura. Al termine della procedura questi valori vengono cancellati e queste zone di memoria dello stack sono automaticamente liberate. Allora, eh, quindi le variabili di tipo value, che siano esse intere, eh, caratteri, reali e quant'altro, hanno queste caratteristiche. Si trovano sullo stack... La loro vita è legata alla durata della procedura e il nome corrisponde all'indirizzo dello, dello stack. Se io scrivo int x uguale 123, 123 viene messo sullo stack all'indirizzo 4312, x conterrà proprio 4312, cioè l'indirizzo quell di quella zona di memoria dello stack. Allora, vediamo cosa succede quando si fa una copia, no? questo, dovremmo saperlo abbastanza già questo. Cioè, immaginiamo di dichiarare una variabile int original e, e, cari, e inizializzarla a 0. Quindi, se assegno 0 original, original sarà, la, questo, questi quadratini sono zone dello stack, original è l'indirizzo di questa prima zona e gli viene assegnato 0. Se poi dichiaro una seconda variabile int, che ho chiamato Copid, si crea sopra lo stack un'altra zona di memoria e quando io le assegno original, esattamente come nella, nella slide precedente, si prende il valore, il contenuto di original e si mette in copy. Cosa conteneva original? 0. E quindi qui abbiamo messo 0. Cosa succede ora se io incremento copy? se io incremento copied vado a lavorare su questa variabile, non sull'original e quindi copied mi diventa 500 per cui in questo caso ho due valori diversi delle due variabili passiamo ora alle variabili reference e lo facciamo pensando agli array lo stesso ragionamento vale per le string e per gli oggetti in generale allora, questa è una dichiarazione di un array un int questo è un array a una dimensione, quindi un vettore, e eh, ho chiamato myArray. Quando faccio solo questa dichiarazione, eh, che cosa gli sto dicendo? Guarda che myArray è una variabile che starà sullo stack, il cui contenuto è l'indirizzo dell'array, ma dove stanno i valori del vettore? E questa volta stanno nello heap, qui assegnazione non ce n'è, e quindi nello heap non c'è nulla, perciò myArray, vedete qui c'è una bella x, non contiene un indirizzo eh, reale dello heap in cui si trovano effettivamente dei valori. Infatti se io cerco di accedere a myArray riceverò un errore. Supponiamo invece che io scriva, come nel se caso seguente, int quadra, aperta chiusa quadra myArray uguale new int di 6, oppure allo stesso modo, uguale aperta graffa eh, dei valori. In questo caso, io faccio anche l'assegnazione, quindi sia essa con la new o con dei valori reali, dei valori concreti. Qui gli sto dicendo: Guarda, mi riserva nello heap una zona. Di memoria fa, con, eh, costituita da 6 locazioni sufficienti a contenere un intero degli interi, e infatti qui da 0 a 5 sono 6 locazioni. Non c'è nessun valore in questo caso e quindi vengono inizializzate a 0. Dove si trova questa zona? Nella heap, a questo punto, qual è il eh, cosa conterrà My array? Questa volta non sarà più un valore inesistente, ma verrà caricato in myArray l'indirizzo della zona dello heap in cui si trova questo vettore. Allora, eh, c'è il problema della cancellazione e cioè ci richiediamo, mentre nelle zone di, eh, nelle variabili value, al termine della procedura, quelle variabili morivano, eh, cosa succede alla zona dello heap? Cioè noi sappiamo che al termine della procedura myArray sparirà. E cosa succede allo heap? Allo heap non succede niente, quindi ci sono due possibilità, o con un'istruzione si deallocca fisicamente lo spazio che non serve più, quindi se io non uso più myarray devo esplicitamente cancellarlo, oppure ci pensa questo signore qua che è il garbage collector, quindi lo Colleziona spazzatura. Che cosa fa? Ogni tanto va a guardare la zona dello HIP e se vede che ci sono delle zone di fatto non referenziate, perché se, se nel caso di prima il MyArray non c'è più, non, voglio, non, non è più possibile accedere allo HIP. Quindi è una zona di memoria occupata, ma di fatto nessuno ci potrà mai, potrà mai accedervi. E quindi il suo compito è fare un po' di pulizia e liberare quelle zone di memoria non più utilizzate. Vediamo però cosa succede alle variabili di tipo ref quando si fanno delle copie. E lo vediamo con un esempio. Ho dichiarato qui un vettore di interi che contiene 1, 2, 3. Quindi a sinistra abbiamo lo stack. Queste paroline in eh, azzurro sono le aree dello stack che contengono gli indirizzi puntatori al, a questi quadratori che stanno nello heap. Questa prima dichiarazione fa sì che venga riservato uno spazio nello heap che contiene 1, 2, 3 e original sarà l'indirizzo di questa zona. Cosa succede se dichiaro un secondo array, int quadra copied? Se dichiaro solo l'array viene riservato uno spazio nello stack che conterrà un indirizzo. E che cosa ci metto in questo indirizzo? Original. Original. Eh, ok, ma original cosa contiene? Mica contiene 1, 2, 3, contiene l'indirizzo della zona dello HIP in cui ci sono 1, 2, 3. Quindi è quell'indirizzo che viene copiato in copied. Di fatto, alla fine di questa istruzione, l'array è 1, non sono 2, e le due variabili original e copied contengono tutte e due lo stesso indirizzo, eh, cioè l'indirizzo di partenza di questa zona dello HIP. Se a questo punto faccio original di 1 uguale 0, ma sarebbe la stessa cosa se facessi copy di 1 uguale 0, il vettore viene modificato e quindi di fatto tutti e due i vettori avranno l'elemento numero 1 di pos in eh, posizione 1 posto a 0. Quindi bisogna stare attenti a queste cose. Per le stringhe succede esattamente la stessa cosa. Guardiamo questo bel esempio. Abbiamo dichiarato una variabile string che si chiama name, l'identificatore name, che contiene questo nome. Allora, come nel caso dei vettori, il nome viene posto in una zona dello heap qui a destra, il cui indirizzo in questo caso è 781290, name viene messo sullo stack e il suo contenuto vedete è esattamente 781290 no, cioè l'indirizzo della zona dello hip che contiene effettivamente la stringa allora se voi eh, andate a leggere la documentazione ufficiale scoprite che le stringhe non sono modificabili e però a noi sembra un po' strana questa affermazione perché io posso assegnare un senza errori, un, se, se dichiaro una variabile stringa s e gli dico abc, poi io posso assegnarle DF, eh, Però bisogna stare molto attenti e capire che cosa succede. E lo vediamo con questo esempio. Allora, qui a sinistra abbiamo le istruzioni, poi abbiamo una rappresentazione schematica dello stack e dello heap e a destra la, una rappresentazione più... Eh, più concreta. Allora, supponiamo di aver dichiarato string s1 uguale a abc. Che cosa è successo? Nello hip viene riservata un'area per contenere abc e eh, s1 sullo stack conterrà l'indirizzo di abc. Quindi la situazione iniziale è quella che vedete a destra. Nello hip c'è una zona di memoria che è esattamente 2345 che contiene abc s2 non c'è ancora, diciamo, s1 contiene esattamente 2, 3, 4, 5, quindi punta a questo valore abc. Cosa succede se facciamo string s2 uguale s1? Allora, s2 è il nome della stringa e viene caricata sullo stack. Che cosa ci viene caricato? Lo stesso valore di s1, quindi l'indirizzo che c'è in s1, cioè l'indirizzo di abc, perciò puntano tutte e due alla stessa stringa e che cosa succede di fatto vedete che in s2 viene copiato 2 3 4 5 e quindi tutte e due puntano a quest'unica zona del, della, dello hip posso cambiare s1 di fatto no cioè questo 2 3 4 5 non potrà mai essere modificato che cosa posso fare però io posso fare s1 uguale df Occhio però che cosa succede? ABC non viene modificato, viene creata una nuova zona di memoria nello heap che conterrà DEF, il cui indirizzo viene caricato in S1. E quindi succede questo, che viene caricato 7, 8, in 7896DF, S1 conterrà quell'indirizzo, mentre S2 continua a eh, avere il valore precedente, cioè puntare ad ABC. Perciò state attenti che è possibile fare questa operazione, ma di fatto sono due zone diverse di memoria. Non solo, occhio che se voi cercate di fare S1 di 1 eh, uguale, cioè se voi cercate di modificare questa variabile accedendo proprio a S1, vi verrà dato un errore. Lo dovete fare con i metodi, ma i metodi lavorano proprio, come abbiamo visto in questo secondo caso, utilizzando delle nuove zone di memoria. Concludiamo dicendo, mettiamo, mettiamo insieme queste due cose, cosa succede se dichiaro un array di string? E un array di string funziona in questo modo, supponiamo di aver dichiarato days of week eh, e averlo inizializzato con delle stringhe. Allora, questo è un array, anzi, è l'identificatore del, dell'array dell che sta nello stack, che contiene l'indirizzo di tutta questa roba qua, quindi di tutto un vettore di stringhe cioè quest'area qua tratteggiata. Cos'è una stringa però? Una stringa, sappiamo che è, diciamo, se noi dichiariamo la stringa, abbiamo l'indirizzo di una zona di memoria in cui c'è la stringa. Quindi questo vettore che cosa contiene? Gli indirizzi di zone della hip che contengono direttamente i valori delle varie, eh, dei vari giorni della settimana.